a rigori ha battuto subito Vlasic subito un rigore a zero per la Croazia gli scalcati croati ragazzi che partita che nel frattempo mentre vadiamo a rigori che partita che partita che è stata ce ne fossero così ce ne fossero di partite del genere fossero state tutte così siamo un po' al volume tocca a Neymar, Neymar, Neymar, che partita, bella bella, presi, sì, ha attaccato la pazza che ha battuto, ha cercato anche di attenzione Neymar, va, parata, attenzione parata, no non era Neymar, era Rodrigo, parata, il portiere croato, incredibile, incredibile, facciamoci questo video live reaction dei rigori! mamma mia, subito Libakovic! protagonista assoluto di questa sfida cazzo, mamma mia che portiere questo, che, ma che squadra proprio in generale la Croazia che, che squadra la squadra che non ha mai mollato e anche sotto di 1 a 0 a tempi supplementari è riuscita a trovare la forza di andarsi a prendere il pareggio e chissà ora che non trovi anche la via de della semifinale con questi rigori intanto tocca Meyer, Meyer, Maier, centrale, rete. 2-1 per la Croazia. E dicevamo, dicevamo, una partitura, è stata una partitura. Nel frattempo tocca a Casemiro, che i giocatori di campo che sono stati citati. Partita. partita. attenzione, Casemiro si fa la battuta, rete. Questa la mette, questa la mette, questa la mette. Akovic aveva intuito ma ha cacciato bene Casimero. Bella, angolata. Questi non ah, si arrivano mai. Partitona da parte di Neymar in campo storicamente anche con la caviglia ingessata. Modric 38enne, dato per finito, che ha tenuto per mano la squadra croata per, tu per tutti i 120 minuti. ora Attenzione che sta battendo il calcio di è proprio Modric. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Modric va alla battuta. Lo mette. Spiazza Allison 3 1 per la Croazia. Attenzione. Attenzione perché potrebbe essere già decisivo questo. Questo che tocca ora al Brasile. Un Modric che lo davano per finito. Che è il viale del tramonto. Invece lui l'aveva adesso. Io sto bene. E ancora mi sento in condizione. Abbiamo visto ha dettato i tempi della squadra, ha de, attaccato, ha difeso, ha chiuso, raddoppiava, eh, decideva lui di aumentare l'andatura dei de, de compagni o, o rallentare il momento che il club, attenzione Brasile va, attira e spiazza, eh Pedro, ex conoscenza per, della, dell italiana, perché era una fiorentina, era. Comunque, comunque, mentre guardiamo questi calci di rigore, a tutti quelli che ho preso i calciatori, i tenditori, guardate come si fa, gente come, come uno come Modric, quasi 38 anni, senza tanti social, media, blogger, che prende per mano la nazionale, e ora magari andranno fuori, ora comunque si batte la Croazia, però ragazzi imparate, imparate, imparate, tutti quelli nuovi calciatori delle nuove generazioni. Orsic! Mette dentro Orsic! Angollata angolata bene come Casemiro, imparare questi senza tanti stipolamenti. Si allenano, prima sempre prima degli allenamenti, vanno via dopo per ultimi dagli allenamenti. Ha vinto tutto, hanno vinto. Fuori classe sia dentro che fuori dal campo, intanto. Intanto questo segnale. A tutti i cacciatori di ora che sto sempre con i telefoni in mano che si fanno i, i, i selfie, poi vanno a fare sfilate, vanno a fare i modelli. Questi sono i cacciatori, se vuoi fare cacciatore devi fare così. Attenzione, chi è? No, attenzione, sbaglia! Incredibile la Croazia! La Croazia passa. Alla semifinale, incredibile. E il Brasile, che tutti davano per vincitore, insieme alla Spagna, prende, fanno le valigie e tornano a casa. Prendono il primo aereo disponibile e tornano a casa. Grande Croazia, grande Croazia che ha resistito, ha resistito all'attacco del Brasile, ha ribattuto fin, fin dove ha potuto, ci ha sperato e, la, e ha trovato la rete che gli ha, gli ha permesso di giocarsela a rigori e andare in semifinale. Croazia è una realtà, con questo qui, con questo qui, con questo 38enne qui, questo biondino a capello lungo che, ha, che ha, guidato, ha guidato questa nazionale, ha fatto crescere, rinnalzare il livello della nazionale, lui come Brozovic, come eh, Libakovic, i due difensori, Lobren e Gardiol, soprattutto Gardiol, che hanno fatto una prova divina, magistrale, magistrale. Modric. Se c'è da, da ridare un pallone d'oro devi dare a questo qui. Per la carriera. E Brasile a casa. Ora la storia si fa con Francia, Portogallo, Argentina e Olanda. Eccole qui. Il Brasile a casa. Incredibile, ai rigori. Marquinhos che sbaglia clamorosamente il rigore. E tutti a casa, e tutti a casa. Incredibile, Croazia vola in semifinale, penso meritatamente, meritatamente. E niente, acquistiamoci gustiamoci ciao. Complimenti alla Croazia, complimenti a, a Croati, agli scaccati e alla Croata, alla Canul, nelle tribune. Ciao.